Bentrovati, amici di Vita Trentina, buona serata, proseguiamo oggi i nostri incontri del lunedì in questo appuntamento delle ore 18 che sta diventando tradizionale, dopo aver avuto nostro ospite il regista della Fiction Rai su Chiara Lubic, Giacomo Campiotti, oggi abbiamo un altro ospite d'eccezione che vedete al mio fianco, Maria Pia Veladiano, scrittrice, apprezzata in tutta Italia, una persona, una donna di scuola, si diceva un tempo, che ha operato anche nella nostra provincia di Trento, ora si è ritirata dall'attività nella scuola per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, alla sua attività pubblicistica. Oggi siamo qui per parlare con lei della sua ultima opera, il libro Adesso che sei qui, uscito da poche settimane per Guanda Editore, un testo che scopriremo insieme, non completamente, un testo come sentirete anche molto trentino, abbiamo piacere di poterlo presentare anche sulle pagine del nostro settimanale diocesano. Io per chi non mi conoscesse sono il direttore Diego Andreatta e ringrazio subito Maria Pia Velladiano, alla quale mi lega anche una conoscenza di qualche anno in occasione dei suoi romanzi che sono stati molto importanti a partire da La vita accanto, il primo che è stato anche, ha avuto un importante riconoscimento come il Premio Strega. Bentrovata Maria Pia e bentornata in Trentino. Grazie, grazie, grazie dell'invito. In realtà io dal Trentino non mi sono mai allontanata col cuore, perché si sa, e poi anche finché non ci hanno rinchiusi in casa, sono, venivo spessissimo, quindi sono molto molto legata. Grazie per l'invito. Ci siamo eh, proposti di non raccontare il romanzo perché vogliamo che molti possano leggerlo e come è capitato a noi gustare pagina dopo pagina il desiderio di proseguire. Diremo soltanto che è la storia di una relazione, una relazione di cura ma anche di affetti tra zia Camilla, un'anziana donna che si scopre malata di Alzheimer e la eh, nipote Andreina, che, però, per lei è quasi anche eh, una figlia, non ha, ha pensato inizialmente che fosse rischioso scrivere un romanzo che avesse per protagonista una malata d'Alzheimer. Ma allora, intanto, qualche volta bisogna dire che i romanzi ci vengono, come dire, bussano alla porta. In questo caso, questo romanzo ha proprio bussato alla porta, nel senso che proprio mentre. Ancora, diciamo, ero in Trentino nel mio periodo di lavoro e qualche, forse un anno dopo, non so, una giovane donna trentina mi ha proprio raccontato il, il nucleo del romanzo, cioè questa sua storia d'amore, ecco, lei mi ha raccontato la storia d'amore con una zia malata. Questa storia d'amore era molto bella, molto particolare, molto creativa, ecco, tutta, tutta incentrata sul desiderio di non perdere la zia, di non perdere la zia. E che si era malata e perciò eh, a partire da lì, poi ormai dopo 3-4 anni, insomma, il mondo, un mondo di, di fragilità e di malattia, che è un po' il tema di quasi tutti i miei romanzi, anzi direi proprio di tutti, a partire dalla bambina brutta della vita accanto, la, la malattia del tempo in dio breve, Insomma, tutto questo mondo di fragilità è confluito intorno a questo nucleo iniziale di, di, di storia che mi è stato consegnato. Quando questo avviene è un dono e al dono si corrisponde con un altro dono, cioè l'altro dono è quello di scrivere, ecco, corrispondere al dono rendendo universale la storia nella fedeltà di quello che ci è stato consegnato. C'è da dire che quando l'ho cominciato non c'era neanche vagamente sentore di pandemia, o cose così, però il tema della malattia nell'età anziana e della malattia mentale in particolare, le, le patologie degenerative, era già un'emergenza, lo sta diventando sempre di più, abbiamo 600.000 malati di, di, di Alzheimer in Italia, 1.300.000 le eh, patologie diciamo degenerative della, assimilabili ecco, quindi demenze eccetera quindi una vera emergenza e la domanda è cosa si può fare Andreina, questo è un romanzo naturalmente Andreina risponde eh, si deve intanto stare vicini non c'è dubbio che la pandemia abbia aggravato poi la condizione dei malati di Alzheimer. Penso a quanti nelle RSA eh, potevano almeno godere in alcune ore della giornata della visita di qualche parente. Ecco, non le è venuta la tentazione. Io sto facendo alcune domande, ma ricordo che anche gli amici che ci ascoltano possono scriverci le loro, basta utilizzare la chat del nostro profilo Facebook. Dicevo, non le è venuta la tentazione di rivedere il romanzo, alla luce dell'andamento di questa estenuante pandemia? No, no. Eh beh, no, no, perché era una storia sua, questa era una storia a parte, poi perché in realtà, mh, come dire, in qualche modo tutte le storie eh, che, che aprono una, una strada nuova sono, sono per qualche misura irripetibili, quello che bisogna fare adesso è il passaggio ulteriore. Cioè alla luce del fatto che eh, questo è capitato, cioè, semplifico, che le residenze, le residenze protette, cosiddette protette per anziani, anche le migliori non hanno protetto nessuno, perché noi abbiamo il 50% di, dei deceduti in Italia che erano residenti nelle residenze protette, si mostra evidente come quella non sia la soluzione ordinaria che può essere affrontata per affrontare questa, questo tipo di malattie e bisogna trovare soluzioni creative, il romanzo racconta una storia che è stata resa possibile da tante cose dalla, anche dalla dinamicità di questa giovane donna, dal fatto che Um, c'era una casa grande, insomma delle condizioni che anche nel romanzo vengono espresse. Però uh, quando si parla di creatività bisogna anche proprio pensare che ce ne sono tante forme. Io cito, in questi giorni cito, perché è uscita una notizia un po' più completa di altre, insomma era già venuta fuori quella, è uscita il 21 di gennaio, di questo diciamo, esperimento che sta facendo il Canada, che ha messo insieme una residenza per anziani e una residenza per bambini senza genitori e che, ha dato, che li ha fatti convivere sperimentalmente e sta dando dei risultati strepitosi con bambini che migliorano i risultati scolastici, che sono felici, anziani che guariscono, che stanno meglio perché? perché hanno uno scopo. Allora, questa del libro è una, uh, come dire, è una soluzione creativa individuale che ha trovato Andreina, questa giovane donna, e rispetto alla patologia di zia Camilla, ma. Ad esempio quella cadese è una soluzione istituzionale, è chiaro che quando c'è un'emergenza così grave come può essere la patologia eh, diciamo grave in età anziana, non bisogna pensare che la soluzione sia l'eroismo individuale, è una, è una società che deve aiutare eh, la disponibilità individuale a, a, tro a trovare una soluzione buona per tutti ed è un po' quello che capita nel romanzo. Nel romanzo ad un certo punto c'è la riunione di famiglia, quando si deve decidere che cosa eh, si deve fare e la soluzione è quella forse di dover fare tutti un passo indietro invece di cercare di fare un passo avanti. Questo succede anche eh, nella vita, intanto prendere coscienza che il problema non è di uno solo ma è di tutta la famiglia. Sì, allora quando zia Camilla si ammala la soluzione della famiglia in qualche modo è quella di pensare all'istituto. Naturalmente non c'è nessuna cattiveria nel descrivere questa dinamica, anche perché è una dinamica socialmente accettata, bisogna dirlo, cioè è socialmente accettato che il malato anche prima che diventi malato gravissimo, che sia effettivamente necessario la struttura, venga uh, ospedalizzato comunque. Ecco, questa soluzione nel caso della patologia di Alzheimer è una soluzione che da, da molte parti si sa benissimo che non è la soluzione. Beh, ci sono anche mh, studi di questo tipo. La patologia di Alzheimer nella fase iniziale ha molte chance di eh, lasciare una vita buona a chi la sta vivendo ed è quello che capiterà a Camilla eh, la struttura viene, nella struttura viene a mancare qualcosa che è assolutamente fondamentale e cioè viene a mancare la dimensione della relazione affettiva personale ci sarà la dimensione della cura che naturalmente le strutture danno da mangiare lavano, la, la puliscono non, ma non c'è la dimensione relazionale che è quella dimensione profonda affettiva che permette di capire chi è veramente chi si ha davanti? Cioè Andreina fa un'operazione, diciamo, mh, eh, eh, molto terapeutica, che però le viene dal cuore, le viene dall'affetto, naturalmente. Cioè dice: Io sto con zia Camilla e cerco quello che lei è in questo momento, non lo sa, non lo fa così razionalmente, eh. diciamo che è dentro a quella che è la dinamica del dono, cioè lei ha ricevuto molto da zia Camilla che l'ha allevata e restituisce questo dono e resta accanto, da, solo da questa operazione che è un'operazione iniziale fondamentale, perché si tratta di capire chi abbiamo accanto adesso che le cose sono cambiate e il presupposto è naturalmente che non è vero che è tutto finito cioè che non c'è più nessuno accanto e da questo presupposto nasce tutto il resto cioè scopre ad esempio una delle prime cose che scopre è che lei non può fare tutto da sola che è impossibile eccoli no ecco perché scatta la struttura da sola lei non può fare allora decide non la struttura ma decide mi faccio aiutare da chi chi aiuta qui in italia nell'occidente diciamo eh, ricco e opulento in questo momento aiutano le donne spesso le donne straniere quindi apre la casa di camilla a queste donne straniere però in una dinamica ecco questa è, è la cosa molto bella che fa questa donna eh, in una dinamica di non sfruttamento questo è, è importantissimo perché le donne che arrivano delle donne che arrivano, lei non compra il lavoro, non dà uno stipendio e dice la tua vita te la, te la fai fuori dalla casa, ma pre le prende come vita, faccio l'esempio, no? la seconda che è uh, Naima, che viene dall'angeria, la prende con tutti e due i bambini, una follia, si chiede ma come reagire a Camilla due bambini in casa, no? Ecco qui un piccolo esperimento canadese fatto per intuito diciamo, e invece eh, perché prende, la prende con i bambini? Perché quella è la sua vita, perché solo così questa giovane donna può accudire Camilla nella, nella libertà, nell'affettività completa e non nell'angoscia di sapere che lei è lì, prende uno stipendio ma i figli sono chissà dove accuditi da chissà chi. E lì scatta la dinamica, perché poi i bambini li troverà coccolati in braccio a zia Camilla, è tutta una dinamica in cui eh, chi eh, chi eh, diciamo, mh, cura riceve cura, riceve vita, una ma maggiore vita, ma perché no, non sono innestate dinamiche di, di, come si dice, di, mh, di sfruttamento. No? C'è un'espressione un americana, io la cito sempre perché è una un'espressione terribile, che dice che l'Alzheimer è la morte che si è dimenticata indietro il corpo. Non c'è niente di più terribile. vuol dire che il malato di Alzheimer non è niente, è solo un corpo da accudire. Ecco, invece eh, Andreina scopre subito che la zia è intera nel suo, nelle sue capacità affettive, nella sua capacità di riconoscere che lei eh, la ama e che, è am e che è amata. E quindi questo le dà un canale di comunicazione, anche se Zia Camilla non ricorda più tutto, evidentemente è malata, non è che sia non è una favola bella insomma questo romanzo però è la storia che la malattia non ha niente tutto, è una fase della vita e aiuta anche chi non è conoscenza della malattia di Alzheimer forse di abbattere qualche eh, pregiudizio, ad esempio risulta eh, abbastanza chiara la scoperta che Andrina fa rispetto ai sentimenti che eh, destino hanno i sentimenti in una persona malata di Alzheimer, vengono <ride> Si perdono completamente. Ecco, questo no, ma l'Andrina lo scopre intuitivamente perché è lì che la osserva e quindi se la osserva può vedere che questo è, è vero, cioè che lei è sia spaventata, eh, ovviamente non, non, non ricorda le cose, ma anche contenta, felice, è un sentimento di essere felice, di avere persone intorno, no? i sentimenti rimangono intatti, io le chiamo un po' um, le rughe della memoria, cioè sono le rughe dell'espressione, no? uno ha sul viso che, che dicono che vita uno ha fatto, poi ci sono le rughe della memoria, Quelle, eh, quelli sentimenti rimangono tutti, anche se la memoria magari è, è piena di buchi, a un certo punto mh, Camilla guarda, le, guarda una tempesta sulle foglie delle, delle viti e dice, eh, ah dice tempesta e Andrina le risponde sì, però Uh, poi finisce e lei risponde sì ma restano tutti i buchi voleva dire i suoi buchi di memoria no? vedeva e eh, questa memoria affettiva è del tutto intatta e si può lavorarci Tra l'altro è interessante che ci sono dei, dei libri delle, degli studi ad esempio uno mh, abbastanza recente che è stato mh, Pubblicato da Erickson proprio si chiama Riconsiderare la Demenza di Tom Keatwood, proprio Erickson, della Erickson di Trento, dove fa una serie di considerazioni dove dice una cosa importantissima: che i malati di Alzheimer, ad esempio, conservano completamente intatta la, la capacità di festeggiare. E questo l'hanno scoperto, festeggiare è un sentimento, vuol dire essere contenti. Pensiamo a co quale leva importante è questa, oppure. Il, sempre kitwood dice eh, che sono cinque i bisogni fondamentali del malato di Alzheimer, che sono l'attaccamento attaccamento vuol dire l'affettività andreina in effetti le sta accanto la coccola la tocca vediamo che nelle strutture queste vengono a mancare queste cose eh, perché non si può toccare e tutti i malati c'è un, è un parente una figlia che lo può fare poi eh, l'essere occupati in modo significativo non in cose sciocche tipo riempire bottiglie svuotare bottiglie quindi se, se è possibile ancora il gioco se è possibile ancora le carte eccetera e poi l'inclusione e poi un'altra cosa è il rispetto dell'identità il fatto che sono tutti diversi no e quindi il prevenire ad esempio le crisi che è un'operazione che andreina riesce a fare crisi di rabbia maletti di alzheimer chi, chi ci ascolta sa che le hanno e funziona molto meglio prevenire, anzi è indispensabile, che non intervenire dopo, perché se si interviene dopo interviene il farmaco, ma il farmaco addormenta, poi questi non mangiano più, se non mangiano più vanno stimolati, vanno stimolati non dormono più, e allora vanno di nuovo riaddormentati, è un circolo davvero difficile, davvero doloroso, no? E lei, Andreina, che è un insegnante, che è un'insegnante, Porta l'esperienza della scuola, lei sa che con gli adolescenti l'importante è non fare lo scontro, non arrivare mai e quindi mette in atto tutte quelle strategie che in qualche modo ha imparato a scuola. Alla fine il, la grandezza di Andreina è sì di, di corrispondere al dono, di... di di, di riconoscere questo dono ricevuto d'amore e restituirlo, ma è anche il fatto di essere aperta alla vita, lei è un insegnante e porta tutta la sua esperienza nella vita con, con Camilla, insomma. Bene, Maria Pia Veladiano, citando la Erickson, lei ha aggiunto un altro motivo per cui questo libro è trentino, è ambientato fra l'altro in un paesino anonimo però del, dell'Alto Garda in cui i lettori trentini potranno riconoscersi molto. Poi vedremo, per chi avrà il piacere di seguirci, altri motivi di trentinità in questo libro. Però sicuramente Trentino è questo progetto Alzheimer a cui eh, si riferisce nel racconto con tre persone debitamente formate che passano il loro pomeriggio in casa di zia Camilla con quello che viene definito un aiuto competente, chi la porta a cantare insieme, chi gioca alle carte, eccetera. Che cosa eh, si riconosce di positivo? In parte l'abbiamo già detto in questo uh, progetto pilota che purtroppo però non, non è proseguito, eh, forse per la pandemia ma non solo. Sì, allora, uh, allora qui c'è il secondo livello, quando prima dicevo, come dire, non è pensabile che un'emergenza di tipo sanitario o sociale, come può essere la patologia dell'età anziana, la patologia mentale dell'età anziana, sia lasciata alla soluzione individuale, perché, come dire, tutte le vite sono preziose, sia quella del malato fragile, sia quella di chi vi sta intorno. Ora, non è pensabile che per rendere bella la vita di un malato fragile la soluzione sia l'annullamento di un'altra vita. Cioè, naturalmente l'eroismo è sempre una scelta individuale ed estrema, però questa è un'emergenza sociale, sanitaria, in qualche modo neanche emergenza, è ordinaria, cioè la vita invecchia e invecchiando si ammala. Allora ci deve essere anche una soluzione di tipo istituzionale, non può esserci una soluzione individuale e basta trentino per un po di anni il progetto credo fosse stato approvato ancora nel 2012 mh, era ancora in trentino era la giunta credo rossi poi è partito un po più tardi e credo che abbia curato una quarantina di persone in questo modo è la risposta istituzionale che ci deve sempre essere cioè accanto alla disponibilità di Andreina c'è anche una risposta c'è stata anche una risposta istituzionale che ha permesso a delle donne trentine, che la zia Camilla chiamava ragazze, competenti di eh, fare da sostegno a questo lavoro di tenere a casa la zia Camilla nel suo ambiente, perché una poi delle scopere, questa è l'intelligenza delle istituzioni, adesso io so che il progetto progetto non c'è, però che ci sono delle forme eh. di assistenza comunque alle malattie, diciamo mh, patologie certo. mentali a casa, però il progetto, certo. Così era sperimentale, credo, e non so perché sia finito, francamente, eh. bisognerebbe, forse voi lo sapete meglio, perché poi certo. sono andata via dal Trentino e quindi non ho più seguito questo. Eh. Certo, lo verificheremo, lo racconteremo anche nel prossimo eh. numero di Vita Trentina, però non c'è dubbio che molte RSA si siano anche attrezzate con delle attività specifiche. Vorrei dare spazio agli amici, sono numerosi, che ci stanno eh, seguendo in questa diretta Facebook con Maria Pia Veladiano, è sempre un'occasione rara potersi farsi raccontare un libro dall'autrice, e dare spazio a quanto ci scrive Marinella da Trento, poi le chiederei un commento. Marinella che evidentemente ha già letto il libro, che peraltro è in libreria da poche settimane. Dice, Veladiano tratta l'argomento con estrema sensibilità, amore e delicatezza. Il libro secondo me può diventare un valido supporto per chi si trova ad affrontare questo problema e assiste persone affette da Alzheimer in preda all'angoscia per quel che sarà. È bellissimo, scrive Marinella, il suo consiglio di assecondare il vento, anziché opporsi con la paura e l'incredulità che spesso assalgono chi acudisce una persona cara affetta da questo terribile morbo. A volte, dice l'autrice, non seguire le regole dettate da protocolli troppo severi può migliorare la vita dei pazienti e di chi le segue. Basta condire il tutto con tanto buon senso e sensibilità. Mi Beh, può commentare sì commento volentieri anche perché sempre alla luce di questo testo di keywood che, ehm, che è stato che ho, che ho studiato evidentemente in questi anni ho anche studiato parecchio quello che potevo da non esperta sul tema dell'alzheimer proprio lui dice questo che la, il malato non è la malattia il malato di alzheimer non è la malattia e che ci sono soluzioni individuali anche anche di tipo medico, rispetto alla non può, non può essere in nessun modo standardizzata la cura. In effetti, Andreina fa questa scelta di un po' alla volta, anche un po' come dire assumendosi una responsabilità. Lei si chiede, chissà se avrei potuto, però lo fa di calare, calare, calare le medicine. Però non è una magia e non è neanche un'irresponsabilità perché lo può fare perché lei sa esattamente. Come fare diversamente? Allora, se eh, ad esempio la medicina contro l'aggressività eh, serve quando c'è la crisi di aggressività e tutti i malati hanno delle crisi positive, se Andrena è in grado di prevenire la crisi positiva, non ha bisogno della medicina per l'aggressività. Allora, è chiaro che non è un avventato eh, eliminare le medicine, non è una, una, una critica, è una, la conseguenza diretta del fatto che le sta vicino. Alla fine è la relazione che riesce a far sì che sia tutto diverso, insomma il rapporto che Andrina ha instato. Bene, grazie all'ascoltatrice che ci ha consentito di mettere a fuoco anche questo elemento dei farmaci che è uno dei, dei capitoli sicuramente più, più interessanti e anche di attualità eh, del libro. Vorrei tornare ancora un attimo su queste due eh, donne straniere, no? si dice che il malato di Alzheimer è straniero, diventa straniero anche ai propri familiari, e qui c'è anche il tema della differenza delle culture, che poi è uno dei temi che ritorna anche negli altri romanzi, di Maria Pia eh, Veladiano e mh, queste eh, due eh, presenze ecco, che, come si integrano all'interno del, della famiglia in questo caso eh, Trentina e qual è eh, il motivo appunto per cui riescono a diventare così terapeutiche, forse l'abbiamo già detto. Allora, sono due donne molto diverse. Intanto la prima si chiama Merhavit ed è giovanissima perché ha una ventina d'anni e viene dall'Eritrea. È misteriosamente presente in Trentino perché di solito mh, la comunità eritrea non. preferisce la grande città perché sono, in genere sono ortodossi, vogliono la comunità, la loro, il, loro, il loro culto, eccetera. E lei misteriosamente si saprà dopo perché, ma voleva proprio andare su in montagna e poi andrà ancora più su in montagna. La sua caratteristica principale è quella di essere veramente totalmente straniera perché ha la pelle scurissima, ha la, viene da lontano eccetera, però è giovane, molto giovane, non ha mai fatto sta cosa, in più le piacciono i bambini e non le piacciono i vecchi, lo dice subito insomma perché, perché è più capace con i bambini, però ehm, fa qualcosa di, che, che è un po' tipico, no? Di, di queste persone che hanno conosciuto una parte terribile di vita cioè si affida alla vita, ha avuto questa opportunità da parte di Andreina ci prova, le due si intendono misteriosamente perché parla l'italiano ovviamente, se no... Mh, però insomma, si intendono misteriosamente e quello che lei porta è la sua assoluta, eh, il suo assoluto calore vitale come se lei emanasse vita noi sapremo perché dopo anche lei però è abbastanza interessante perché arriva lì e non è, eh, come dire, mh, non è la vecchia Camilla, cioè lei non conosce la vecchia Camilla, quindi quando arriva le va benissimo la Camilla che trova, cioè la Camilla che le racconta delle cose strane, che non, è, non mette in ordine i personaggi della sua vita, ma tanto lei non li conosceva neanche i personaggi della sua vita, quindi le stava bene. E poi eh, soprattutto hanno in comune le parole, perché lei vuole imparare bene l'italiano. E zia Camilla che ripete le cose le permette di imparare bene l'italiano, zia Camilla è anche molto contenta che le cose che si ricorda le possa ripetere così che Meravit le impari. Insomma, la cosa che poi eh, conclude la vicenda è che quando Meravit troverà un'altra opportunità della sua vita se ne andrà, ma non se ne andrà come tradimento, cioè non è un tradimento, non è dire ecco, no, vengono, fanno quello che vogliono e poi spariscono se ne andrà perché ha dato tutto quello che in quel momento poteva e poi segue la sua vita, cioè come è giusto che sia. Noi abbiamo una logica mal malata anche con queste persone che spesso chiamiamo ad aiutarci. Ed è una logica di sfruttamento, no? Ci sembra che quando vanno via ci stanno tradendo, ma vanno via per inseguire qualcosa che è comunque la loro vita. L'importante è che finché sono qua loro siano, diciamo, rispettate anche nella loro realtà di essere persone, quindi è questo che fa crescere, non c'è nessuna dinamica di sfruttamento dentro alla casa di Zia Camilla e questo fa crescere tutti. Bene. Maria Piavela Diana, abbiamo ancora cinque minuti e vorrei dare spazio se ci arriva qualche domanda di quanti ci eh, ascoltano. Però non parliamo più soltanto di Alzheimer, perché in fondo il tema del libro, abbiamo detto, è quello della fragilità. E provo a sintetizzare quello che, le, le due frasi che ritengo centrali in questo romanzo. Un romanzo non solo commovente, ma anche intrigante, intrigante per la vita di ciascuno di noi. A pagina 182, un capitolo intitolato tutto qui, si dice quando la fragilità si impone, e qui penso a ogni tipo di fragilità, noi dobbiamo decidere se vogliamo ancora scappare oppure se dalla nostra vita può far parte quella verità assoluta che è la sua fragilità. Dico, qui chiamiamo un po' in causa, oltre che la scrittrice anche la teologa, bisogna ammettere quindi senza scappare che la fragilità è parte della vita e muoversi di conseguenza? Io dico sempre una cosa che mi sembra uno scandalo così grande: e cioè che abbiamo, come dire, ordinariamente, ma proprio ordinariamente, la nostra vita ha delle fasi estremamente, diciamo, fragili. I bambini sono fragili i bambini con disabilità e sono fragili gli adulti con disabilità gli anziani sono fragili gli anziani malati sono fragili eppure noi abbiamo una vita pensata solo per adulti eh, lavoratori consumatori autosufficienti con l'automobile che specie sulle strade capaci di consumare e di eh, fare andare avanti l'economia come si dice no tutto il resto quando quando abbiamo bambini dobbiamo organizzarci, cioè eh, dobbiamo, no, non possiamo lasciarli sulla strada a giocare, non abbiamo i cortili, dobbiamo passarli dalla scatoletta casa, alla scatoletta asilo, alla scatoletta palestra, alla scatoletta, sempre sotto lo sguardo di tutti, c'è anche una legge, che no? dice che sempre bisogna vigilare, vigilare, vigilare, nessuna autonomia. Poi quando c'è un disabile, c'è la disabilità, abbiamo tutte le barriere. Quando c'è un anziano, sembra che sia... Che sembra che sia la fine del mondo, ma noi siamo: ci cioè, sono cinque anziani per ogni bambino in questo momento in Italia, quindi è la normalità assoluta. Se poi l'anziano è malato, abbiamo subito la scatoletta pronta della residenza assistita. È come se noi facessimo finta che la vita vera è quella che va dai 20 ai 50 anni, 60 anni, dopodiché il prima è tutto un, po', è tutto, diciamo, un bel problema da risolvere, ma non un problema da risolvere, è la dinamica della vita che è così, senza contare eh, che noi siamo fragili anche oggi perché eh, in mille modi lo siamo, no? per il lavoro, per la pandemia eccetera eccetera. Allora la fragilità non è, come dire, una bella predica dei credenti, ma è la condizione normale della vita. Io credo che raccontarci storie che eh, fanno vedere come la fragilità non sia la fine del mondo, ma sia parte del mondo, questo è il compito della narrativa, della letteratura, è anche un modo di servire la vita nel senso più, più bello, cioè di dire troviamo soluzioni creative per una vita migliore quella che stiamo vivendo non va bene quasi a nessuno perché vorrei dire l'ultima cosa che neanche a, a noi diciamo adulti tutti in età da lavoro, da consumo che stiamo bene va bene perché? perché non siamo contenti di lasciare i nostri anziani nella residenza, di non vederli, quanto affetto ci viene meno e quanto anche senso di disagio perché non va bene, noi sappiamo che non va bene, dobbiamo dimenticarci che non va bene, allora ci imbottiamo di lavoro e di, di mancanza di consapevolezza ma in fondo lo sappiamo, quindi paghiamo anche un prezzo molto alto in termini di onestà eh, verso di noi e anche di serenità. Quindi è proprio un modo, qualche volta la narrativa, è proprio questa possibilità di dirci le cose senza farci le prediche, ecco. E Maria Piaveladiano, qualche ascoltatore ci chiede il motivo del titolo, che forse ci dà modo di chiarire anche mm. la relazione di cura. No, grazie per, la, per, per, per... Allora, adesso che sei qui, io mi rendo conto che è un titolo che qualcuno ha. Lo, perché l'ho letto, ecco, perché me l'hanno scritto, ho una, un sito che mi è, che pensavano a una storia d'amore, nel senso adesso che sei qui, insomma, no, vabbè, un ragazzo, una ragazza, cioè, ma non è ingannevole. Allora, a un certo punto del, del romanzo, all'inizio, Andreina dice, e adesso, quando scoppia la malattia, e adesso, e adesso, e adesso, lo ripete tre volte. Questo titolo, adesso che sei qui, il mon che è la prima parte di una frase, il mondo comincia per me, è, una, è un omaggio, mi spiace. <ride> cioè, è un omaggio perché mia madre, che non ha avuto l'Alzheimer, ma ha avuto una forma di demenza, nell'ultima parte della sua vita, quando uno di noi di famiglia, non, non, è, non necessariamente io, ma chiunque andasse, arrivava da lei, riconosceva questa, questa memoria affettiva, senza sapere magari che ero io più, o un altro, e diceva: Adesso che sei qui, il mondo o la vita comincia per me è una sua frase. Io, mia madre non era una poetessa, era una donna contadina che è pazzesco una frase così. Cioè è come se avesse concentrato in una frase tutto ciò di cui ha bisogno una persona fragile e, e malata. Una splendida dedica, grazie di questa mm. confidenza. Ed ora ci lasci come Vita Trentina, come settimanale diocesano, sponsorizzare questo romanzo come forse un bellissimo romanzo, ma anche uno dei pochi in cui il dialetto trentino è protagonista, i nostri anziani sono protagonisti. Con qualche, abbiamo... errore, con qualche errore, il direttore mi ha fatto osservare che c'è un errore che correggerò nella prossima stampa, subito. Grazie. ti ringrazio di questo ecco. abbiamo letto del Gloriet che per noi trentini è un luogo simbolico importante abbiamo sentito qualche canzone della nostra ricca tradizione canora e... ma è proprio così che gli anziani malati di Alzheimer pensano in dialetto forse? dunque un po' sì, è un po sì. Adesso non, non dico tutti però un pochino sì perché eh, hanno una memoria molto affettiva e il dialetto è la lingua degli affetti, è la lingua… Mh, la mamma di… cioè la, la zia Camilla con Andrina parlava l'italiano però le scappava parecchio dialetto, ma non perché mh, per una forma di ignoranza o altro, perché è, è la ruga buona della memoria, cioè la ruga affettiva, è quella attraverso cui è passata probabilmente la lingua materna di queste donne, no? E poi anche un'altra cosa che i malati di Alzheimer di solito ricordano perfettamente sono le preghiere oltre i canti e questo conferma la memoria affettiva, cioè come se ci fosse... Um, si può far leva su qualcosa di potentissimo che è questa cosa il, il, la preghiera come eh, compagnia buona no? delle sere, delle notti eh, ha un effetto straordinariamente calmante e se le ricordano ecco se le ricordano le preghiere e anche le canzoni se sono canzoni un po' dell'infanzia di una di tutta una vita Penso che le cose che ha spiegato adesso la scrittrice eh, sono ben presenti a chi frequenta le nostre case di riposo, le nostre RSA, sì. chi partecipa a qualche eh, gioco, a qualche momento di canto in cui molti anziani sembrano ritrovare davvero eh, sì. la parola. Però mh, vorrei concludere ormai, insomma, dopo questo ringraziamento anche per questo omaggio di Maria Pia Veladiano alla terra in cui ha lavorato a lungo ed è stata anche molto apprezzata, in cui ha ancora molti conoscenti e molti amici. Speriamo di poterci vedere in presenza magari per presentare magari. il libro, che ripeto, non è comunque un libro solo sull'Alzheimer, non è un libro solo sulla malattia, è un libro sulla vita sana, anche sulla vita eh, bella, un libro sulle relazioni, un libro quasi, eh, parafrasando il titolo, sull'esserci. Ecco, una scrittrice può aiutare i lettori a vivere meglio, Maria Pia? Beh, ecco, non deve farne un, un obiettivo, perché la scrittura non può avere un obiettivo pedagogico, ecco, non credo che un romanzo debba avere un obiettivo pedagogico, ma sono convinta che se si racconta, cioè, eh, se si racconta la vita credendo che eh, la vita è tutta la vita, tutta quella che abbiamo intorno, eh, e se, se la si racconta con onestà, sì, sì, può assolutamente un buon romanzo, non, non, non per dire che il mio lo sia, eh, ma dico in generale, posso citare ad esempio la Robinson, grandissima scrittrice um, uh, americana, che ha scritto delle cose alla fine de, delle quali quando si finisce, si chiude un libro, viene voglia di ess di veramente di essere migliori ecco io credo che sia una meraviglia quando questo capita Bene, penso che quanti l'ascoltano stiano così annuendo con il capo come sto facendo io. Grazie molto a Maria Piavela Diano, tanti auguri grazie. per queste presentazioni che poi sono quasi un modo, credo, per riscrivere il libro un'altra volta, per e i dialoghi mia, che... Ma sono anche belle, sì, perché sono particolari. Certo, certo, auguri di poterlo fare in presenza e tanti auguri soprattutto e grazie da noi trentini per questo libro adesso Che sei qui di Maria Pia Velladiano, edito da Guanda, lo trovate in libreria. Grazie da parte mia a Giovanni Melchiori, collega che ci ha assistito in regia. Ci diamo appuntamento, magari ad un altro lunedì alle 18 con Vita Trentina. Grazie, auguri. Grazie, direttore, arrivederci.